Eh vabbè, certo. No, no, no, no, no. Oh cazzo! Uh. Perfetto! Mi è piaciuta la serata horror. Grazie mille ragazzi, vi rimando a dopodomani Ci si becca ragazzi, ci si becca. <ride> Porco dio, non voglio entrare, ragazzi. Sì, che Sofi si preoccupa. Da... Ma Sofi è la prima volta che vieni in questa live di The Dark Occult, vero? Sofi, <ride> Sofi Sophie... si preoccupa delle bambole. Spenga le luci. Ma dopo, dopo non si vede un cazzo. Non spengo nulla. Lo spengo, mi scusi. Allora, FBI, open up! allora. In questa stanza cos'è che dobbiamo fare, ragazzi? In questa stanza cos'è che dobbiamo fare? Ci compare un mostro enorme E noi non possiamo fare un cazzo, ragazzi Nulla Minchia, nonostante ci siamo arrivati 50 volte in questa stanza Siamo morti 50 volte Mi viene ancora il brividino nel sottopalla, ve lo giuro Porco Dio, come non detto. No, non posso andare via dalla fessura. Ha chiuso tutto, vedi? Ha chiuso tutto. Ma il mobile si è aperto, ragazzi. Era chiuso. Comunque cambia, cambia, sempre la roba ragazzi Cioè è incredibile Le, sco Le scorse volte che siamo venuti qua ragazzi Mi sta venendo la pelle d'oca Ve lo giuro mi sta venendo la pelle d'oca Nonostante ci siamo morti Mille volte in questa stanza continua a vedermi la pelle d'oca Questo me l'aspettavo Questo già già è già successo Mi sa che qua devo venire solamente quando c'ho il seghetto Sicuro Questo non era successo ragazzi C'è un 3 3 Dobbiamo cercare di mu... Ho capito C'è un 3 4 No che cazzo è? Un 7 3, 7 Porco dio, porco dio, porco dio, porco dio, porco il dio la Madonna. 3, 7. 3, 7, i numeri dove cazzo stanno? Mi si sta scaricando tutto È incazzato ragazzi 3-7 1 3-7-1 3-7-1 3-7-1 manca l'ultimo Siamo morti. Siamo morti. Eh, siamo morti. Niente, moriamo per forza. 3-7-1. Niente, ragazzi. No. Eccoli, eccoli. Quattro. Abbiamo un 4 Marco Dio Abbiamo un 4 Abbiamo un 4 Abbiamo un 4 Dove cazzo stanno Abb Abbiamo 4-1 quattro, 4-1 Quattro uno. Quattro uno. Quattro uno. Quattro Quattro uno. Quattro Quattro uno. nove. vai seghetto, seghetto seghetto seghetto cosa cazzo devo fare cosa cazzo devo fare cosa faccio Cazzo uh. Sono morto Sono morto! Dai. Ok. Ok. Non è finito qua, ragazzi. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Uh. Uh. Checkpoint uh. Minchia che ansia Minchia che ansia uh. Allora non è Sicuramente non è finita ragazzi Il demone di sopra Non sparisce così nel nulla Sicuro Ma penso che ci voglia ancora un bel po' Per la fine del gioco ragazzi lo sapete Raga, ma poi siamo anche noi lenti Siamo lenti. Ragazzi in 4 ore e mezza Non abbiamo fatto un cazzo Anzi contiamo 5 ore No più di 5 ore Raga, Abbiamo fatto 8-9 ore su sto gioco ne abbiamo passate 4 ore, le 4 ore le abbiamo perse caricando, addirittura. Boh, andiamo dritto per dritto. Ecco, ecco, ecco, ecco, ecco. Mi fai sti versi per un seghetto di merda. Ok, qui forse c'è il ma... Tanto ci chiudono dentro, ragazzi, lo so. Lo so che ci chiedono dentro. Cosa abbiamo aperto? Una botola. Questa botola abbiamo aperto. Cos'è sto posto? C'è un chiuso dentro. Porco Dio, c'è un chiuso dentro. Oh, cazzo. Pronto, che buco che hai lasciato. Chiave, gemelli, cazzo, vai! Ma il problema è tornare. Qualcosa succederà per forza che bugherà. Lo sapevo. Incazzato, incazzato, incazzato. No, non voglio scappare così ora. No, no, no. Fai tutto te e non voglio fare un cazzo. E eh, niente, lo sapevo. Eh vabbè, certo. Eh certo, eh certo. Siamo morti, di nuovo. Ah no, gemelli. Via, cazzo. Ve l'ho detto che era incazzato. Ve l'ho detto che era incazzato e non era scomparso, così dal nulla. Voglio salvare, voglio salvare. Ragazzo, che culo. Pisello duro, ragazzi. Pisello duro. Pisello duro senza futuro. Mi sono chiuso fuori. Un coglione. Porco no. dio, Libros. Vedi, li aumento di 9 punti, ragazzi, ve lo giuro. Qua facciamo sponare le mani. Cosa so fino a quando resti? Boh, non lo so. Taci fin quando non prenderò un infarto a morte. <ride> ok. Allora, ciao, sorcio. Ora dobbiamo dirigerci da questa parte. E qui è proprio la parte in cui ci sono tantissimi rumori molesti. Io continuerò a parlare, altrimenti muoio di infarti. Qua bisogna infilarsi nelle fessure, nelle gran fessure. E Cioè non dimentichiamoci del fatto che eh, in una parte, ok, in una parte ci si blocca. E non si cammina più un cazzo No, se il demonio mi rincorre qua sopra ragazzi Cioè, se arriva il tizio con l'ascia O la falce o qualche cazzo Era un casino, eh, ve lo dico Da tanto lo so che mi sbuca qualcuno in faccia Lo so Vabbè le pile dai non fanno male Porco! Angel. Ti devasto. No, ma sono già un farcito di pile. Vabbè, ricordiamo che... Ragazzi, ricordatevi che qua in soffitta ce ne sono tre di pile. 3. È impossibile che non ci sia nulla, dai, c'è... Cioè... Da qualche parte c'è qualcosa No, io non mi infilo in questi posti Dai, per favore Jump scare Va bene, va bene A dopo, tacci se ci sarò C'è un martello Il martello ci serve in soffitta No è tornato Emo? E mo' ragazzi? No raga sono morto Dai raga ma sono morto di nuovo A me mi ha rotto i tre quarti di coglioni questo Mi sa che con Lucio o senza, ragazzi, siamo morti comunque. Oh, invece... Cazzo via Cazzo via Cazzo via Siamo morti Non trovo il... Non il pertugio! E il problema è che non... non si sa quando arriva. È come com gli capita. Figurate che ci è spawnato tre volte. Appena caricato il gioco. Appena caricato, appena uscito dalla porta ci spona È un po' a cazzo. E poi dovete sapere che eh, mh, le cose che accadono in una stanza, tipo effetti pol poltergeist, entro in una stanza succedono varie cose. Quando carichi, magari, e ritorni in quella stanza, non è detto che succedano le stesse cose, ne succedono altre, che non ti aspetti e ci caghiamo sempre sotto, Vaffanculo, angel, butto giù tutto. Che siamo martellatori today. Guarda qua, guarda quanto... Già sei stanco? E cazzo, come cazzo? Le tiri, ste mazzolate, Ma perdonami! Non so... Nonch'io, un muratore fatto male, siamo. Cos'è quella roba là sopra? Lo sapevo. Tutte queste sedie compariranno quei fantasmi che vediamo con la maschera, sicuro. Ora, secondo me, questa sedia. Sap sapete dove andrà? Dritto dritto qui, ragazzi. Proprio sicuro, non potrò uscire. Volete vedere? Dai, andiamo. Comparitemi in faccia, vai, fatelo, fatelo. No? Ma che cazzo? Bono Statuetta Ouija, vai! Abbiamo trovato un'altra. Lo sapevo! Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Io ora devo attraversare l'oro. Ma mi stanno guardando. <ride> mi stanno guardando. È inquietante, deve vedere quando ci sono. Ci sono spawnati in faccia all'improvviso. Quello è stato inquietante. Ciao amici! Come va? Tutto bene? Direi di no. Sembra il testimone di Geo. Volete farmi fermare qualcosa? Una petizione? Un qualcosa? Nulla? Allora, se a voi non dispiace io vado via, eh. Mi si sta consumando anche la torcia. È arrivato il momento di lasciarci. Ma che cazzo sto vedendo? Ma cosa cazzo sto vedendo? Sei morto! Sei morto! Ah boh Magari resta anche attivo su Instagram Che io ogni volta che vado in live mando sempre la storia Cioè faccio sempre la storia non prendo neanche la pila, ragazzi, sincero. Non voglio prendere neanche la pila, voglio andare dritto. Il tipo ha detto, mo, resti qua e basta. Tu e la tua testa. Ha detto, ha specificato poi. Va bene, Sophie, buonanotte, buonanotte. Ciao, Angel, buonanotte anche a te, Fra. Ok notte notte soffi ok Io sto fermo. Che ansia. Ma non lo so, squiprovabile. probabile. Oh merda Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Dov'è la porta per salvare? Nice Vai vai vai vai vai che okay, checkpoint cazzo E voglio provare ad andare qui ora che abbiamo fatto quello di giù Tanto qua di pile ne è pieno Ti sì, sei sì, ho salvato, l'ho salvato Sposa il talismano. Eh, però lo lancio in faccia il talismano. Eeeh! Guarda trucco di magia! Eeeh Ti immagini, immagini che faccio. Eeeh! Mi compare in faccia? No! Non ho caricato! Eeeh! Eeeh! Eh. Eeeh! Basta, allora, basta, andiamo! Devi sincronizzare gli orologi, com'è che faccio? che faccio? Gli tiro una sestata? Cosa che devo fare ora? Faccio E. Eh, Ma con lui non funziona, ragazzi. Faccio E. Eh, con lui non funziona. Ovvio. Ovvio. Allora. Se. Se la logica non. non ci. non ci. non ci, non ci manca. Prima quando ci è comparso questo bastardo Insieme agli altri bastardi Della sua categoria bastarda eh, La morte A prescindere da tutto andava a tempo Quindi passati un totto di secondi Lui veniva, ti ammazzava male Funzionerà anche ora così? No ma secondo me a prescindere se ti avvicini o meno Ti ammazza comunque dopo un totto di tempo Tempo, orologi Probabile che abbiano un nesso Sto portando avanti Ok Ok No mi sa che devo sincronizzare Con quell'orologio Può darsi No, non si muove la lancetta Finché non c'è un muro Ma si toglie ragazzi La sincronizzazione Ma si toglie, cos'è che devo fare? Porco Dio! Provo diverse combinazioni Non ho capito che cazzo ho fatto ragazzi ve lo giuro Non ho capito Non ho capito Ma va bene così non mi importa <ride> Non ho capito ragazzi però ok E qua ci trovo le tenaglie. Eccolo qua. Tenaglia. Ok, allora bisogna andare giù, ragazzi. Cioè, io avevo la chiave bilancio e non lo sapevo. Non lo sapevo, ragazzi. E allora si va giù. Allora, facciamo quest'ultima cosa. Dai, si va giù. Si prende, si prende la tenaglia, si torna sopra e, e tagliamo la porta. Cioè, entriamo in quella porta. Ma cosa? C'è il comando, c'è anche la descrizione qui. Tenaglia. C'è altro? Chiusa anche questa. Tanto io salverei. Basta, ragazzi. Non ce la faccio più. Salviamo. Basta, basta. Per oggi può bastare, ragazzi. Mi sono venuti troppi infarti. Basta. Su in serio. Salviamo. 7 ore. Che poi saranno una decina di ore di gioco, ragazzi. Per ora può bastare, ragazzi. Stiamo giocando da 3 ore. Basta. Lo giuro. C'ho. Ciao.